buonasera a tutti e bentornati su questo settimo episodio di minecraft siamo qua finalmente con uno dei personaggi carter boys esatto che è sopravvissuto Sopra, uh, so, sopravvissuto solo io l'altra l'altro è, è, <ride> <ride> è, è morto quindi allora, il canale ha chiuso perché l'altro è morto quindi andiamo a gameplay ci sono, ci sono i provini per trovare il prossimo no no facciamo minecraft <ride> <ride> da solo fai te, eh, parti avanti un canale da solo Sì allora allora, allora cosa sarà in descrizione ovviamente spero il nostro ultimo video forse si sì, non lo so devo. ancora a decidere vai e allora nel sesto episodio abbiamo visto che ho trovato un paio di diamanti e ehm, si sì, un paio di diamanti quanti mm, mi pare cos'era due, tre. Eh. no due due perché uno l'avevo perso che ho scoperto il piccone in oro non tiro non prendi niente e si spacca subito boh in teoria l'oro è superiore al ferro, non capisco perché. Eh, sì. che cazzo ne so? Non so se spacca. Forse in sto, questo gioco qua non uh, scusa. Vabbè, eccoci qua, quello è il mio mob spawner che devo terminare. Vediamo, Ho mai visto. Mobs, praticamente qua è una camera buia dove spawnano i mob. Cosa ti serve? Cadono giù e momenti. mi droppano tutti i loro strumenti e l'esperienza. Ah, bello! Sì, è strautile. Soprattutto se non vuoi scendere dalla piattaforma perché ci sono i mob sotto allora io faccio una mega città sospesa mm. nel vuoto e così. Mm. E dovresti fare anche la mia casa? Eh, con calma. Allora è cosa? È. questa è l'ingresso della miniera che mi sono fatto. Siccome ho finito la legna, eh, il, il ferro... Ah sì, in un episodio farò anche una, una farma automatica di pietra. Quindi ma fanno di pietra automatica ho scoperto come fare un tutorial infatti andiamo a prenderci già i fottutissimi materiali che non ce li abbiamo quindi ci serve lava e acqua beh l'acqua è l'acqua ce l'abbiamo fottio ah. la lava dobbiamo prenderci un fottutissimo secchio che l'ho messo Minerali. Materiali, fanno si può notare giusto ecco qua quello che volevo farvi vedere ho trovato in un colpo solo 14 diamanti proprio culo comunque si sì, è forse lo solo... fatto lo secchio no? col S ferro ma si sì, ferro che hanno 58 degrezi la farm e più altrettanto ma doveva svegliare lo so il secchio a qualche parte perché in un prossimo episodio voglio fare la farm allora intanto ci prendiamo le torce che strumenti di minor utilizzo si sì, sono quelli che non contano eccessivamente però doveva esserci anche il secchio qua <ride> sì. ci sono le asce di legno il secchio dove non c'è niente, niente ero sicuro che il piccone piccone piccone è vuoto se non sbaglio esatto e ero sicuro di averlo il secchio da qualche parte non mi ricordo più dove l'ho messo però ma no, le roba è legno allora ci tocca rieditarla uh. Allora, ci prendiamo sti 12 qua intanto... intanto. Hai voglia con 12... Ma no, prenditi, quello già fatto, se no ce L'ho già fatto, non so più dove l'ho messo. Non vorrei averlo... No, no, ma prenditi il ferro, già fatto. Sì, sì, l'ho già fatto. Eh, fai. fai anche il secchio, fine. Posso cattare il seccio... 1, 2, la fermo dopo. Anche se sarebbe meglio farne più sede, devo tanto... Ma quindi lo... in questo episodio cosa faremo? Basta, Snyder, smettila Siamo tre secchi, Snyder sta fermo. Eh, il candle è anche le rompe le balle allora questo episodio boh, sta di chiede allora in questo episodio adesso andiamo a finire quella là quindi andiamo intanto un attimo giù prendiamo un po' di lava per la per come si chiama per la farm automatica di pietra ci ho messo qua il secchio ecco. eccolo lì <ride> Perché ormai ho talmente tante ceste sparpagliate in giro per la mappa che non so Ah si sì, poi ho fatto la discesa rapida Cioè Bella discesa Poi allora Un'altra cesta Un'altra cesta ovviamente Poi questa è l'ingresso della miniera Vera e propria Ah lì lì c'è la Sì, e poi ho fatto ho Scavato, non sapete quanto? Ho scavato Per ognuno ho scavato un tunnel Dove porta? qua ho scavato tunnel che portano ad altri tunnel che questi qua sono tutti tunnel quelli che vedete a destra e a sinistra e sto scavando Uh qua c'è del ferro mm. e c'è anche del lapislazolo il, il lapislazolo serve per colorare le lane. è molto raro in realtà no perché ho tipo un uno stock da 64 di lapislazzoli più 8 ma va bene lo stesso. guardate quanto farlo sono ricco in questo maniera ho trovato solo che farro, a parte i 14 avanti che non li troverò più in vita mia, ma intanto. De trovare un altro tunnel Eh, mi sono collegato a un altro tunnel, perché questi tunnel dovete sapere che ormai sono tutti collegati, infatti se mi giro qua. Dove cazzo dove cazzo viene sto tunnel? Ma mm. Cos'è qua? Ah che non ti perdi. Eh, beh, beh, è facile perdersi qua dentro. Quanti giorni gli ho messo? Ah, ho fatto tutto in un giorno sto qua. Ah ok. Per quello si fa anche abbastanza veloce. Si sì, esatto. Quindi io sto scavando così ho trovato un diamante lì davanti, ho iniziato a scavare e ho trovato i 14. Uno, uno in fila l'altro poi. Cioè neanche... Neanche tipo uno qua, uno a destra. No, no, tutti, tutti in fila, tutti in fila. Ma dai adesso ci abbiamo la, la pietra, basta no non è abbastanza, devo chiudere un buco che è grosso come una miniera nooo se la c'è chi mi una braccialetta oh. bravo che te che lo lasci portare ok adesso vediamo di perderci sicuramente ci perderemo non so quanti chilometri di galleria ho scavato sicuramente più di 4 km. Ancora lì l'uscita. Ecco l'uscita, vedo l'uscita, vedo l'uscita. Ah si, sì, dobbiamo prenderci il secchio di lava. Sperando di non prendere fuoco dopo perché Ho scoperto che se lasci le secchie di lava nel coso e lo metti giù a volte può prendere fuoco. Cioè ti prende fuoco la casa. Tenendo conto che io ce l'ho tutto in legno. Eh. <ride> e poi è molto realistico perché, guarda, io ho un secchio di ferro, no? Mm dove ci metto dentro della lava bellissima allora okay. aspetta che lo mettiamo giù che evitiamo magari cos'è quella cosa lì? Gli apri il menu questo simbolino qua questo simbolino è per mettersi qualcosa nella mano opposta tipo lo scudo oppure posso metterlo non in sullo scudo. Eh, c'era qua non mi ricordo come cazzo si faceva posso farmi un diamante? no non posso perché? I diamanti no, non me lo fa fare lo scudo ma no, non me lo fa fare vale. però eh, si poteva fare ne certo adesso saliamo i 25 e questo è uno dei, delle due miniere che ho perché un'altra ce l'ho in casa se cioè, ho fatto un'altra miniera sotto casa proprio. e quando è che vai nel, nel nether? Nel nether andiamo appena riesco perché volevo prima trovare a fare finire il mob spawner e vedere se riuscivo a trovare ancora un paio di diamanti il computer perché non so se mi inquadra perché... adesso controlliamo di notte Ti è ammazzato sì, perché attacca a distanza allora lei allora. ammazzato però alla fine no è ancora vivo no, no, no. e non ci voglio andare nemmeno con la spada dei diamanti allora qua adesso è rischiosissimo dovremmo avere allora fammi vedere allora terra ne abbiamo ok per salire adesso rischio perché non, per far spawnare i mob non bisogna mettere le torce quindi se, se mi spawna un mob mentre sono qua sopra mi faccio un volo di, un di livelli per i mob bisogna mettere ecco qua si vede ancora come funziona il sole sta sorgendo. praticamente ci sono quattro flussi di acqua che spingono giù i mob mm. loro si fanno su queste piattaforme, quando ce ne sono tanti cadono giù e vengono trascinati giù poi secondo livello ripeterò questo praticamente questa serie qua, quindi la farò. So Questi cartelli qui sono eh, per, per attirare i mob dicono, cioè <ride> i mob sono attirati da.. Bi 64 di pietra. Sono attirati dai cartelli, dicono. Cioè se ci vedono un cartello loro vengono lì. Cosa so c'è scritto? Ho oh, scritto tipo giù per il tubo vedete qua più fate avanti il primo avanti il prossimo una roba del genere che <ride> poi io sono in vita si prega i siti zombie di buttarsi giù per il tubo per suicidarsi allora vediamo che non vorrei cadere dentro perché se cado dentro non posso più uscire dopo il piccone porca puttana si sì, ma mai più magari c'è un mob qua sotto e neanche me ne accorgo e mi ammazzo subito e sono senza armatura No, diciamo, okay. Sì ma io voglio farmi quelle diamanti Teoricamente posso farmi L'armatura di diamante Il piccone e Il coso degli incantesimi quei diamanti che ho ah. Solo che voglio aspettare ancora un po' Cioè Prima devo prendermi l'ossidiana Quindi devo farmi il piccone Poi devo Avere due diamanti e Poi devo trovare capire come farmi un libro Quindi se qualcuno sa come si fanno i libri Me lo scriva nei commenti Grazie Qua sotto nei commenti allora finiamo questo cavolo di mob spawner dopo ci saranno altri tre livelli dove spawnano i mob l'altezza l'ho fatta di 4 perché così magari mi spawnano gli enderman io ho già finito 64 stack ma muoiono anche quelli se cadono Sì ho fatto l'altezza in modo molti dicono Eh fallo più basso che così almeno ti diverti da massacrarli no io non c'ho voglia perché se arriva il creeper ti distrugge tutto siccome i creeper non sono ancora bravo ad accopparli se mi distrugge tutto se spawn abbiamo, abbiamo finito quindi andiamo a vedere il risultato senza ammazzarci con il nostro caro badile e andiamo a vedere se il mob spawner funziona. Qual che fai la farma? Okay. Uuffa che fai la farma? La farm di. La farma. La farma. Fattoria. Allora, qua dovrebbero scendere poi mo i mob, dovrebbero scendere da qua. Ah, ho capito. Se ho calcolato, ho fatto tutto giusto, qua ci sono delle tramogge, ecco, come si chiamavano. E le robe dovrebbero arrivare qua dentro. Sì, vabbè, appena fatto appena allora, finito, ci, ci vogliono un paio di minuti prima che si attivi. E anche qua. Comunque vedremo subito nei. poi se.. Ci vuole un po' perché si attivino. si arrivino i mob. Eh. Dopo un po' che si attiva secondo me vedi proprio arrivano giù, si spaccolano qua. Buono. Anche se non so, eh, là ci sono già delle perdite di acqua. Fantastico. Quindi abbiamo finito il mob spawner, sono contentissimo. <ride> <Patto il> braccio <ride> E speriamo di guadagnare tanto tanto tanto. Spero che le torce quelle lì non siano determinanti per il mob spawner. In caso poi le toglierò. Mm. Qua mi sono fatto la mia farm di canna da zucchero, non automatica, infatti voglio farmela automatica. Beh allora vi saluto, qua il primo episodio è finito. E, e nel prossimo? Nel prossimo costruiremo, vediamo se riusciamo a costruire la farma automatica di canna da zucchero. E di canne normali. Canne normali, anche spinelli. <ride> <ride> e vediamo se mi ricordo com'era il circuito E ricordiamo di e ricordiamo il. Il concorso, il quello speciale Il concorso anche, siamo arrivati a 30 iscritti fissi. Oh! 30 iscritti fissi, quindi è ottimo. Direi. È vicino al traguardo. Sì, è vicino, quindi. Eh? Speriamo dai bene, dai. Comunque se avete Altri domande 70. lasciatele pure nei commenti sotto, pure delle domande. Se volete che faccia qualcosa invece che un'altra, tipo una farm invece che un'altra farm o una roba del genere. Quindi ci salutiamo qua, un, un saluto elettrizzante a tutti. Ciao!